Innanzitutto buongiorno a tutti, saluto anche io il presidente Sassoli e l'amico Sassoli mi permetto, saluto ovviamente il Ministro Sergio Costa, saluto anche il direttore Bruning. Anche a, a ricevere il presidente Conte. Mm. Un attimo che chiediamo ai tecnici di controllare, vi sentite? Eh, vi siete persi i saluti, dicevo al Presidente Sassoli, al Ministro Costa e al Direttore Bruinink e ov ovviamente al Presidente di Ispra alla Porta che abbiamo sentito. Mi seguite? Sì, sì. Ah, ecco. Dicevo, l'attenzione per l'ambiente gioca un ruolo determinante. Determinante perché questo governo è nato con al centro le politiche sullo sviluppo sostenibile e sulla tutela ambientale. Abbiamo posto grandissima attenzione ai temi del Green New Deal, quindi degli investimenti in energie pulite, energie rinnovabili, verso la transizione energetica. Siamo perfettamente consapevoli che abbiamo una grande responsabilità storica, quella di indirizzare tutto il sistema produttivo verso questa transizione è una transizione che ha una portata epocale, richiede tanti costi, rischia ovviamente di essere molto impegnativa dal punto di vista economico, anche se i benefici sono rilevanti. E devo dire che in questo siamo in grandissima sintonia, anche con la politica che è stata preannunciata all'inizio di questa nuova legislatura europea dalla nuova Commissione. Direi che eh, diciamo, i progetti, di politica e gli obiettivi di politica economica e sociale del, dell'Italia sono in perfetta sintonia con quelli della Unione Europea, in particolare della Commissione, fermo restando che anche in seno al Parlamento ci sono grandissime sensibilità, come abbiamo sentito dal Presidente Sassoli in questa direzione. Noi, peraltro... Questo appuntamento viene, era programmato, se ricordo, a fine febbraio, quindi è stato differito per la chiara emergenza sanitaria e con tutte le drammatiche conseguenze che sta producendo sul piano ovviamente dei decessi e anche del blocco delle attività produttive, logistiche, economiche. È una restrizione forzata che però ci ha restituito un dato parzialmente positivo, cioè il temporaneo miglioramento delle condizioni ambientali, in particolar modo della qualità dell'aria. Ovviamente non possiamo fidare in come dire, casi straordinari, in circostanze ed eventi estremi, emergenziali. Dobbiamo lavorare noi per raggiungere e perseguire questo risultato. E io direi che l'ambiente deve essere integrato in qualsiasi politica, a qualsiasi livello, perché è il legame con l'ambiente e il legame dell'ambiente con il nostro vivere è profondo e è strutturale riguarda supporto alla vita l'approvvigionamento anche dal punto di vista della regolazione come regolazione del clima delle maree della depurazione dell'acqua impollinazione controllo delle infestazioni e anche portatore e custode di valori culturali direi anche spirituali educativi ricreativi ecco da questo punto di vista diciamo che il ministro costa che li vedo un ministro che ha un ruolo centrale Tradizionalmente nell'ambito di un'azione di governo l'ambiente era al limite, tradizionalmente un limite, oggi invece è integrata la politica dell'ambiente come ha un fondamento diciamo, positivo nell'azione nella programmazione di governo. Noi dobbiamo lavorare molto sul piano interno, sul piano europeo e sul piano internazionale, c'è un nodo politico di fondo. Che dobbiamo affrontare e che per troppo tempo abbiamo trascurato, sottasciuto, che riguarda il modello di sviluppo. Sin qui abbiamo abbracciato in modo direi inerziale, senza piena consapevolezza, un modello di sviluppo che ha fatto dello sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali la sua cifra costitutiva, quindi degrado ambientale, crisi climatica, e direi anche aumento delle diseguaglianze sociali perché spesso si trascura anche che il tema delle diseguaglianze sociali si collega anche al degrado ambientale e alla crisi climatica. Ecco, questi non sono accidenti della storia, non sono diciamo, elementi di struttura dello sviluppo storico, ma sono diciamo, frutto della miopia, della incapacità della politica in generale di eh, considerare anche le dimensioni del benessere collettivo e individuale nell'ambito dell'appropriazione. Sono stati diciamo considerati come dei compartimenti stagni. Ecco allora che eh, diciamo da questo dobbiamo trarre nuova linfa e eh, ispirare la nostra azione anche i dati scientifici. Da questo punto di vista sono molto eh, preziosi i contributi dell'ISPRA con l'Annuario dei dati Ambientali 2019 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, il SOE 2020, il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente con il Rapporto Ambiente 2019, perché ci forniscono una base di valutazione, un quadro aggiornato che ci eh, spinge e stimola anche a lavorare ancora con maggior impegno per trasformare l'economia, la società. Per quanto riguarda poi il nostro Paese in particolare, Dicevo quindi che siamo impegnati assolutamente verso un indirizzo politico per realizzare e perseguire un indirizzo politico che faccia della e, transizione ecologica, direi anche la cifra diciamo, culturale del nostro impegno e, e da questo punto di vista sono pienamente d'accordo con quello che ha detto il Presidente Sassoli, anche ho usato questa espressione, mi fa piacere che senza, diciamo, aver concordato diciamo, questo intervento, lui ha usato la medesima espressione leadership. In uno degli ultimi consigli europei dove il tema era proprio quello dell'ambiente, del, dei cambiamenti climatici, ha invitato gli altri colleghi europei a considerare che oggi per l'Europa, la vecchia Europa, una volta perso il primato economico quindi dobbiamo prenderne atto se vogliamo rivendicare una leadership mondiale questo è quello dello sviluppo sostenibile della tutela dell'ambiente qui noi possiamo esprimere una forza irradiante d'urto rispetto a tutti gli altri continenti rispetto a tutti gli altri paesi perché è chiaro che eh, siamo ancora legati ai nostri valori e dobbiamo continuare a difendere i nostri valori. Penso alla rule of law, allo stato di diritto, ai diritti, alla tutela dei diritti fondamentali, ma dobbiamo forse oggi ancora di più avere una leadership nel campo della tutela dell'ambiente. Le nostre imprese peraltro hanno contribuito e stanno contribuendo, c'è una sensibilità che noi dobbiamo incoraggiare e incentivare alla realizzazione di quelle che sono le tre priorità evidenziate nel settimo programma di azione per l'ambiente, ovvero proteggere il capitale naturale, avere un'economia a base di emissioni di carbonio, a basse emissioni di carbonio, ed che sia efficiente anche nell'impiego delle risorse, quindi eviti gli sprechi, salvaguardare la salute e il benessere dei cittadini. Dobbiamo oh, continuare in questo e per a conclusione, non voglio rubarvi del tempo, ma a conclusione del mio intervento, oh, per dare una concreta testimonianza di come anche nel metodo di lavoro le cose devono cambiare per avere chiari e dimostrare chiari di avere degli obiettivi davanti che possono apparire anche rivoluzionari, io ho creato una cabina di regia Benessere Italia che mi affianca qui alla Presidenza del Consiglio. Quindi ogni valutazione, ogni mia azione, ogni mia iniziativa è filtrata al vaglio di questo organo tecnico-scientifico affinché si possano individuare le fragilità, le criticità del Paese per sviluppare delle politiche mirate e strettamente correlate agli, am agli, am agli ambiti del benessere eco e sostenibile dell'individuo e della comunità. In più e questo direi forse ancora più significativo, il nostro Cipe, che sarebbe il Comitato per la programmazione economica, cambia nome cambia formula, diventa Cipes, cioè aggiunge anche nella parte finale un riferimento chiaro allo sviluppo sostenibile. Quindi significa che tutte le iniziative di crescita economica, di sviluppo economico, Tutte, ad esempio, le valutazioni sulle infrastrutture vengono integrate anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Nascono già con questa valutazione di impatto che viene eh, quindi eh, recepita sin nel momento in cui il processo decisionale prende corpo e si sviluppa. Insomma, dobbiamo raggiungere il settimo programma di azione per l'ambiente, cioè vivere bene entro i limiti del pianeta con un'economia circolare senza sprechi, dove la biodiversità sarà protetta in una società sicura, sostenibile. Da questo punto di vista, io dico sempre, per ricordare anche la formula del filosofo Hans Jonas a me caro, questo è un principio di responsabilità, è un principio di responsabilità che riguarda qualsiasi decisore pubblico, qualsiasi pubblico potere e ovviamente abbraccia un patto intergenerazionale. Noi assumiamo quindi una grande responsabilità nella prospettiva che su questa terra noi siamo, come dire, soltanto un lampo che attraversa per uno spazio limitato di tempo, ma dobbiamo fare in modo che questo pianeta sia lasciato a quelli che verranno dopo di noi, con, diciamo, in condizioni inte quanto più possibili integre e sicure. Grazie.